Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questo è un video che mi è stato richiesto su come salvare i jogger colorati contenenti tutte le varie modalità competizione o comunque tutti i completi eh, delle modalità competizione. Allora eh, qui vabbè ci sono tutte le modalità competizione, i jogger neri eh, per chi lo volesse sapere li trovate qui in autoscontro e i jogger colorati li trovate o in a terra e sotterra per esempio qui ragazzi finché morte non ci separa trovate il giubbotto antiproiettile colorato e i jogger colorati anche e, e comunque dicevo a terra e sotterra per esempio eh, ci sono i jogger di vari colori comunque ogni attività ha un suo completo un qualcosa eh, che magari ci può interessare e in questa maniera eh, noi potremmo salvarlo tranquill tranquillamente anzi non potremmo, possiamo salvarlo tranquillamente quindi eh, queste qui ripeto, sono tutte le modalità competizione quelle che avete visto e passiamo al, al glitch in sé allora eh, prima di entrare eh, nelle modalità competizione dovete tenere impostato tenuta da gara nessuna quindi andate su, eh, sul menu pad e impostate tenuta da gara nessuna ragazzi ricordatevelo poi eh, giustamente andate nell'attività che volete scegliere in questo caso ne prendo una qualunque autoscontro territoriale autoscontro insomma quello che cazzo è eh? e entriamo in questa attività ovviamente cercate di trovare attività che si avviano in due oppure se magari ci sono delle attività che si avviano in quattro lo fate con amici io a questo punto vado ad invitare qualcuno con la speranza che entri qualcuno ragazzi quindi andiamo ad invitare bene bene ci siamo già già una persona è entrata e a me basta solamente questa persona ragazzi mi dispiace per lui purtroppo però insomma eh, io voglio salvare eh, diciamo questo completo no per fare il video più che altro per farvi vedere a voi come funziona quindi eh, dovrò lasciarlo nell'attività insomma allora ragazzi i completi sono questi quando magari siete in due squadre c'è cioè quell'arancione con il giubbotto i guanti arancioni e questo blu ma perché siamo in due squadre se fossimo in quattro squadre i colori sarebbero arancione, blu eh, arancione insomma viola, rosa e verde a questo punto quando siete dentro l'attività che cosa dovete fare? Aprire il menu interazione andate eh, dove c'è la... Tenuta da gara e premete la freccetta verso destra. La tenete premuta un attimino, insomma, non serve che siate lì vent'anni per capirci. E a questo punto, eh, premete il tasto PS. Andate sul lettore multimediale se ce l'avete oppure andate su Spotify, su YouTube, su quello che avete e eh, avviatelo. Vi dirà di mettere in sospeso GTA, gli direte di sì e poi ritornerete in GTA come sto facendo io ragazzi, vi comparirà questo messaggio, accetterete il messaggio e vi troverete in sessione con il completo che avete diciamo scelto di portare fuori dall'attività ragazzi, è eh? veramente semplicissimo, per i jogger grigi e i jogger rossi c'è un altro procedimento che se a qualcuno interessa lo porterò per farvelo vedere eh, detto questo ragazzi che altro aggiungere? Fatelo perché il glitch è veramente facilissimo Per tutti quelli che non lo sapevano questo è l'unico metodo per portare fuori diciamo, i jogger eh, dalle attività Presto porterò anche come salvare il borsone. Detto questo un saluto a tutti al prossimo video